Perché nel dicembre giusto... Sì, è è modo. non è un lì Devi sotto no, le unità c'è va sempre attivo però si sì, si sì, guarda che bello sì. guarda sì, che sì. buongiorno non Vabbè. arrivederci ciao piccola principessa auguri No, no, no. Mm. Vuoi guardarlo? Come si chiama lui? Eh, Ehi, guarda, no, si è come... affacciato Ci vuoi avvicinare? Mamma, no, lo vuoi vedere? Meglio? Eh, no, eh, per... Grazie, è bellissima <ride> questa cosa E come raggiungi La carezza, no? Vuoi fare una coccolina? Vuoi come fare la beauty? carezza? No, io, per grazie a loro, è sempre noi. Questa bimba come si chiama? Lei si chiama Anita e ha un cagnolone Possiamo lasciare. Colorare comunque. Piano piano. E' piano. le a questo è solo per il bagnetto. Bello. No, tra poco inizierò a giocare. No, no, ma in no. Io, giusto, Questi occhi sono alcolati sul mondo. Sì. Aspetta, Ma adesso adesso in fri da. Ecco, scusa. Ecco, ecco. Nessun ipotino.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 Vuoi vedere pure tu no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ce n'est pas moi ce qui m'est arrivé, c'est